Ciao a tutti oggi prepareremo i cupcake mediterranei con la variante anche ad alberello. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora, per preparare i cupcake avremo bisogno degli stampini per cupcake che potete utilizzare sia in silicone che in carta e per la variante alberello uno stampo a forma di alberello. Gli ingredienti sono per la farcitura yogurt bianco, formaggio spalmabile, pesto di basilico, basilico e pomodorini, per l'impasto latte, pomodori secchi tagliati a pezzetti, farina, uova, sale, pepe, noce moscata, lievito per impasti salati, olio, parmigiano, pecorino e yogurt bianco. Andiamo il via alla ricetta, Momentaneamente mettiamo da parte gli ingredienti per la farcitura. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino e tritiamo per 10 secondi a velocità 10. Adesso Aggiungere le uova. L'olio. E lo yogurt bianco. facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5, adesso aggiungere la noce moscata, il pepe, il sale, il lievito per impasti salati e la farina e facciamo amalgamare per tre minuti velocità 5 mettendo a filo il latte dal foro del coperchio. Adesso andremo ad aggiungere al nostro impasto i pomodorini, li andremo ad amalgamare. Quindi versiamo i pomodorini secchi e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Il nostro impasto è pronto, andiamo a versare all'interno dei nostri stampi. Una volta che abbiamo riempito i nostri pirottini andiamo a infornarli a forno preriscaldato a 180 gradi per 16 18 minuti. Quanto riguarda la nostra variante dell'alberello andiamo a infornare sempre a forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti e poi verificheremo facendo la prova a stecchino. Il nostro alberello è pronto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di decorarlo. I nostri cupcake sono pronti, lasciamoli raffreddare prima di decorarli. Andiamo a preparare la farcitura. Versiamo all'interno del boccale il formaggio spalmabile. Pesto di basilico. e lo yogurt. Amalgamiamo per 40 secondi. A velocità 4. La nostra farcia è pronta. Andiamola a mettere in una sacca à poche per decorare. Cupcake mediterranei, nella variante anche ad alberello. Grazie e alla prossima ricetta!